Buongiorno, eh, innanzitutto devo giustificare l'assenza di Carlo Lucarelli, come sapete ehm, è scomparsa la, la madre, e, ma colgo l'occasione per rivolgere a lui le, anche le nostre condoglianze. La, la stessa cosa purtroppo è accaduta anche ieri sera, quindi eh, non so se poi Carlo riuscirà oggi pomeriggio ad esserci, ma comunque se non c'è eh, sappiamo la ragione, quindi lo abbracciamo tutti eh, con grandissimo affetto. Lui avrebbe dovuto condurre anche la tavola rotonda eh, odierna, eh, questo non è possibile, abbiamo deciso allora di autocondurla, nel senso che ci daremo reciprocamente la parola, comincerò io e eh, poi darò la parola a Leonardo Grassi che è magistrato, come sapete, e a eh, Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione del 2 agosto eh, e anche dell'Unione delle associazioni delle vittime delle stragi che è proponente diciamo, di una proposta di legge iniziativa popolare per l'abrogazione del segreto di Stato per i reati di stragi ora il tema è un po' complesso io vi chiedo scusa se ne approfitto perché come dire, bisogna sempre cogliere al volo le occasioni intanto per sottoporre ai miei due interlocutori e conseguentemente anche a voi una proposta di revisione organica della materia del segreto di Stato. Perché? Perché mh, noi siamo diciamo, alla vigilia della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge sulla riforma dei servizi eh, di informazione e di sicurezza. Ora, mh, poiché la riforma dei servizi è attualmente eh, disciplinata dalla legge numero 801 del 1977 che prevede l'articolo 12 anche la disciplina del segreto di Stato va da sé che dovendo il governo presentare una, diciamo, un disegno di legge organico sicuramente nell'ambito di questo ci dovrà essere anche una nuova disciplina sul segreto di Stato e pertanto ehm, diciamo, abbiamo cominciato a lavorare anche con mi piace che non, non sia presente, non poteva, con l'avvocato Simone Sabatini, che è stato anche nostro consulente nella commissione per l'armadio della vergogna, ha eh, diciamo una eh, eh, riorganizzazione complessiva della materia del segreto di Stato, che naturalmente prende le mosse dal disegno di legge proposto dall'Associazione del 2 agosto. Disegno di legge, l'atto Senato 280 della scorsa legislatura, che io. Diciamo, ho ripresentato che poi era stato presentato anche nelle eh, le legislature precedenti e che recita molto semplicemente così dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 77 numero 801 è inserito il seguente articolo 15 bis il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi a ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, B, ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del Codice Penale. L'aggiunta è in realtà quella del punto B, cioè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del Codice Penale, perché attualmente la legge 801, articolo 12, prevede solo eh, diciamo, eh, una, una fattispecie, cioè c'è scritto così «In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale». Ma il punto qual è? È che poiché il Presidente del Consiglio, che poi può, segreto, può eh, eh, chiedo scusa, opporsi alla eh, richiesta della, diciamo così, del, del superamento del segreto di Stato per questi eh, fatti versivi dell'ordine costituzionale è lui che poi in ultima istanza stabilisce che cos'è fatto eversivo e che, e, e che cosa non è. Il risultato è stato che dopo la legge del 77, in una serie di casi, compresi l'italicus, è stato posto il segreto di Stato per, l per reati di strage. Ergo la proposta dell'Associazione del 2 agosto, che è eh, data 1984, quindi alla bellezza di 22 anni, che è una proposta che fu sostenuta anche da una forte mobilitazione popolare, dalla raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare, per appunto, eh, inserire nella legge l'addizione molto puntuale sul fatto che in nessun caso può essere opposto il segreto di Stato per i diritti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del Codice Penale. Ora, perché una Diciamo, disciplina così eh, di buonsenso, vorrei dire, no? così evidente come questa, non è stata introdotta finora nel nostro ordinamento e dico subito neanche nella legislatura nella quale il centro-sinistro ha avuto la maggioranza. No? Quindi non è solo un problema che riguarda la precedente legislatura dove la Casa di Libertà aveva la maggioranza o le legislature ancora precedenti. Il 1996, quando comunque c'erano governi di pentapartito, insomma che si può dire fossero meno sensibili a questo tipo di problemi, anche nella legislatura 96-2001, è la legislatura nella quale l'unica per ora, oltre a questa attuale, in cui il centro ha avuto la maggioranza nel nostro Paese, anche in quella legislatura il tema non è stato risolto. Perché? Ma intanto perché evidentemente ci sono, e questo vale diciamo per tutte quante le altre legislature, una serie di, di forze che, che, che si oppongono sostanzialmente a una, a una maggior trasparenza no? della, della disciplina del segreto, in Italia, del segreto di Stato in Italia. Io in modo particolare posso testimoniare della battaglia parlamentare che abbiamo condotto appunto eh, nella legislatura 2001-2006. Eh, sostanzialmente a questo tipo di proposte è stato posto eh, una sorta di di muro di gomma, cioè vale a dire una reazione che non, ha mai, eh, non si è mai opposta in modo eh, evidente, in modo esplicito alla proposta, però sostanzialmente atteso ad appossare. Tipico l'atteggiamento, poi Paolo è diretto testimone, eh, quando facciamo l'audizione appunto nella legislatura precedente in cui si cominciò a discutere una proposta di riforma dei servizi di informazione e sicurezza in quella sede io proposi come emendamento no, il disegno di legge ci fu un'audizione eh, che vide anche la presenza appunto, di Paolo Bolognesi come Presidente dell'Unione dell'Associazione del 2 agosto, in quella sede non ci furono obiezioni, no? nessuno disse che non era d'accordo, anche il governo che allora era rappresentato dal ministro eh, Franco Frattini disse che sostanzialmente ci poteva essere no, una disponibilità. Poi quando si arrivò al voto in Aula. L'emendamento non fu approvato e ci, il governo disse ma possiamo eventualmente riprendere un esame nel passaggio parlamentare della Camera. Io comunque votai contro eh, la legge così come usciva perché appunto mancando questo punto io ritenevo che non potesse assolutamente avere la nostra, la nostra approvazione, ma poi la cosa si affossò perché in realtà eh, il disegno di legge passò alla Camera ma di riforma dei servizi di sicurezza, dei servizi segreti nella scorsa legislatura non se ne è minimamente parlato. Bene, c'è però un altro motivo che voglio qui esplicitare, poi voglio sentire da Leonardo Grassi anche in modo particolare cosa ne pensa, quindi diciamo così glielo pongo subito come, come argomento, diciamo che nell'ambito della cultura democratica no? e quindi della cultura anche giuridica democratica, c'è una corrente di pensiero che dice che tipicizzare nella legge il, il reato, per il quale non può essere opposto il segreto di Stato significa trasferire il potere discrezionale dal Presidente del Consiglio al magistrato e quindi significa che in questo modo si affida al magistrato inquirente un potere eccessivo. E esempio, poiché eh, qui stiamo parlando appunto di ipotesi di reato, potrebbe essere che un magistrato, diciamo in un certo evento, un certo fatto, no, applica quella ipotesi di reato, magari anche se quel fatto non rientra proprio in quell'ambito, no? appositamente per impedire che da parte del Presidente del Consiglio, comunque da parte degli organi eh, diciamo preposti a questo, venga opposto il Segretario di Stato. Quindi un eccesso, per così dire, no? Quindi un eccesso la disciplina attuale che affida tutto il potere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Un eccesso la proposta di tipicizzare il, il, il reato perché trasferirebbe interamente questo potere discrezionale nelle mani del magistrato. Ma ripeto, è un'obiezione che non faccio io perché io da questo punto di vista mi colloco un po' fuori, nel senso che non sono assolutamente esperto della materia, ma che fanno per l'appunto alcuni giuristi, alcune persone che sono di sicurissima fede democratica e che però ritengono che la cosa debba essere gestita diversamente. D'altra parte anche Paolo Bolognesi ha sempre sostenuto che non è che il testo presentato dall'associazione della proposta di legge di iniziativa popolare debba essere preso in toto, è una evidente base di discussione perché se c'è un'altra soluzione che va in quella direzione anche con una formulazione giuridica diversa ben venga L'importante è che non resti la disciplina attuale del 1977 perché poi è chiaro che questo argomento in realtà è stato ampiamente utilizzato esattamente per la ragione che dicevo prima, cioè per non modificare la disciplina del 1977 neanche nella legislatura dove il centro-sinistra ha avuto la maggioranza, quindi ce la diciamo tutta, è molto chiara. Ora, credo che da questo punto di vista ci siano moltissime ragioni appunto per Ritenere con l'associazione che bisogna cambiare comunque il testo della legge vigente. Intanto perché appunto grazie anche al lavoro del nostro consulente abbiamo ricostruito il quadro europeo della disciplina sul segreto di Stato e non c'è nessun paese che affida interamente a eh, un'autorità politica come il Presidente del Consiglio dei Ministri il compito sostanzialmente di decidere quando si mette e quando non si mette. Cioè tutti gli altri ordinamenti sono molto più rigorosi e prevedono delle forme di controllo. Ricordo anche che la legge del 1977, di 30 anni fa, fu indotta da una sentenza della Corte Costituzionale, che in sostanza, intervenendo sulla disciplina precedente, come dire, no? la dichiarava incostituzionale e quindi spingeva il legislatore ad intervenire. Nella legge c'è persino un articolo, l'articolo 18, col quale il legislatore di allora si riservava di ritornare in modo diciamo, più organico sul tema del segreto di Stato, cosa che assolutamente non è accaduta. Allora, diciamo concettualmente, come si può pensare di risolvere No, quel, eh, quel dilemma che vi ho detto prima no? eh, eccesso di potere da una parte, Presidente del Consiglio eccesso di potere dall'altra, magistrato eh, ma io penso che si possa tentare di farlo in questo senso va il testo appunto della proposta che abbiamo predisposto intanto introducendo una serie di eh, condizioni che eh, sottopongono l'autorità politica a un forte controllo e contemporaneamente riducendo il tempo entro il quale il segreto di Stato può comunque essere mantenuto e introducendo anche controlli che sottopongano ad eventuali sanzioni successive l'autorità politica che non eh, usa propriamente del potere che gli è assegnato. Ecco, concettualmente il discorso è questo. Quindi si troverebbe sostanzialmente una strada che, che tende a lasciare in un qualche modo una certa facoltà discrezionale all'autorità politica ma condizionarla molto fortemente in queste condizioni, da quello poi che dirò mi pare che sia evidente eh, c'è anche il fatto che appunto per i reati di strage, quindi il termine reati di strage va comunque eh, introdotto nella legislazione il segreto di Stato comunque non può essere mai a posto, ma per poi verificare che questo avvenga occorre introdurre una serie di controlli che appunto consentano sanzioni sulla autorità politica che eventualmente usa in modo, eh, in modo, eh, in modo diciamo così, eh, distorto del suo potere leggo gli otto punti e poi chiudo e chiedo scusa a tutti se sono entrato molto nel dettaglio ma come ho detto all'inizio eh, credo che in questo modo possiamo utilizzare bene l'incontro e anzi invito anche il pubblico se lo desidera ad intervenire perché appunto non vogliamo limitare solo ai, a noi tre ecco la discussione ma vogliamo, vogliamo aprirla, colgo anche l'occasione per eh, complimentarmi sempre con l'amministrazione comunale di Casalecchio il sindaco Gamberini l'assessore Parenti per eh, questa bellissima eh, rassegna eh, circostanza e occasione che ci offre politicamente scorretto che ormai da qualche anno si è affermata e che eh, aiuta anche a eh, diciamo, caratterizzare questa casa della conoscenza ormai come un luogo di incontri eh, di carattere eh, non solo casalichiese ma eh, bolognese metropolitano, ecco una, una vera eh, mediateca eh, diciamo metropolitana eh, che secondo me insomma, ha saputo affermarsi in modo molto, molto importante e positivo allora vado ai punti, proposte in sintesi uno, le leggo perché visto che hanno un certo diciamo, significato tecnico eh, così non è affidata alla mia eh, diciamo esposizione ma al testo scritto tipizzare in maniera rigorosa quali notizie possono essere oggetto di divieto di divulgazione in quanto coperto dal segreto di Stato attraverso la riforma dell'articolo 12 della legge 801 del 77 utilizzando le definizioni normative citate nel testo tra le definizioni normative citate c'è anche una eh, direttiva dell'Unione Europea che è piuttosto eh, esplicita e rigorosa e che credo ci possa molto aiutare per l'appunto, ad esempio, nella tipizzazione a fare esplicito riferimento al, segreto di Stato, per il, eh, scusa, al reato di strage, per il quale comunque il segreto di Stato non potrebbe mai essere apposto. Due, limitare nel tempo la possibilità di opporre all'autorità giudiziale il segreto di Stato aggiungendo una norma alla legge 801 del 77, qui circa il tempo si potrebbe al limite prendere i 15 anni, ecco, che venivano persino indicati nella proposta Frattini della scorsa legislatura, la quale proposta poi era il frutto anche di un'elaborazione del Copaco. Quindi veniva da un testo che era stato approvato, diciamo, in modo, come si dice adesso, bipartisan, in sede di Copaco. 3. Imporre l'obbligo di motivazione, questo è piuttosto importante all'atto di opposizione all'autorità giudiziaria del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio attraverso una modifica dell'articolo 201 del codice di procedura penale questo perché? Perché attualmente non c'è obbligo di motivazione quindi il, giudice, chiedo scusa, il magistrato non può neanche eh, fare opposizione diciamo, e ad esempio sollevare la questione presso la Corte Costituzionale la Corte di Cassazione può, attualmente può, la Corte ma non la Corte di Cassazione Esatto, invece qui si prevede anche questo. Tre, eh, quattro, eh, modificare l'articolo 66 del codice di procedura penale, prevedendo che sia la Corte di Cassazione a sessioni riunite a decidere allo Stato degli atti se ricorrono ai presupposti di legge per rigettare la posizione del segreto di Stato nel caso il Presidente del Consiglio abbia esercitato il suo potere di veto. Quindi è un modo per diciamo, rafforzare il controllo da parte dell'autorità giudiziaria 5 prevedere per legge che il divieto di accesso a documentazione della pubblica amministrazione alle autorità giudiziarie possa avvenire solo nella forma della posizione o opposizione del segreto di Stato 6 riordinare la disciplina penale della violazione del segreto ecco quindi diciamo le sanzioni adeguando le pene al principio di offensività e distinguendo la punibilità sulla base della natura del documento utilizzando come principio il nuovo testo dell'articolo 12 della legge 8177. 7. Prevedere che i termini per la maturazione del termine prescrizionario nel caso di procedimenti nei quali si è opposto il segreto di Stato siano sospesi dalla decisione del Presidente del Consiglio e l'accertata violazione della legge circa l'effettiva necessità di opporre il segreto. Io non riesco poi a capire tecnicamente tutte queste cose, insomma. non è rilevantissimo. 8. Prevedere, credo che diciamo, sia in ordine decrescente di rilevanza, i primi punti sono più rilevanti degli altri. 8. Prevedere la sanzione della decadenza del segreto di Stato in caso di mancata comunicazione alle Camere dell'esercizio di tale diritto da parte del Presidente del Consiglio e della sua motivazione. Cioè vale a dire che se si riduce a 15 anni un Presidente del Consiglio che usa impropriamente di questo potere sa che se lo usa impropriamente può essere perseguito. Questa è la sostanza del ragionamento secondo me. Bene, io ho terminato qui e direi, no? Possiamo in questo modo? Ecco, la parola a Leonardo Cassi. Grazie. Ma io sono stato, come dire, fortunato nel corso delle mie indagini, perché pur essendomi occupato Uh, sia della strage dell'Italicus che della strage del 2 agosto 1980 non mi è stato mai opposto il segreto di Stato anche se avevo chiesto delle cose eh, come dire, particolarmente delicate avevo formulato ai servizi delle richieste anche estremamente ampie ed estremamente complesse per cui io dell'attuale normativa in realtà potrei ben non lamentarmi e dire a me è andata bene se non altro, in realtà non è così naturalmente ma dico questo perché em, retrostante al discorso legale sul servizio di Stato c'è un discorso sostanziale che forse è ben più importante Intendo dire non mi è mai stato opposto il, il, il, il, il segreto di Stato, però i servizi mi hanno consegnato delle porcherie, un ammasso di robaccia assolutamente inutile ai fini del mio processo. Uh, forse non è importantissimo uh, ricostruire le storie di questi due episodi in cui sono corso uh, le accenno solo molto, molto brevemente il primo è nell'italicus uh, uh, Claudia Aiello uh, traduttrice dell'allora del SID mi pare uh, telefona alla madre Preannunciandole che non deve, non, avvertendola che non deve prendere un certo treno per recarsi, non mi ricordo dove, nel nord Italia da Roma, perché c'era il rischio di un attentato, attentato poi verificatosi appunto nel, a, San, a, San a San Benedetto Val di Sandro. Eh, il tema era naturalmente interessantissimo perché era una persona che lavorava all'interno all dei servizi ed era ragionevole supporre che all'interno dei servizi avesse raccolto questa, questa notizia dopo che il segreto di Stato era stato più volte opposto o, o comunque era stata elusa la, la, la decisione sulla questione eh, nel processo bis dell'Italicus il presidente del consiglio, allora eh, Craxi eh, um, eh, non pose il segretario di Stato e mi mandò l'atto che riguardava questa, questa traduttrice Claudia Aiello. Atto che in sé era di un'insignificanza assoluta, cioè risultava che Costei aveva svolto la, la funzione di sbobinamento e traduzione di, um, e questa è la ragione per cui avevano tanto a lungo resistito, di intercettazioni abusive effettuate sull'ambasciata di, di Grecia in Italia, cioè dovevano confessare comunque un gravissimo illecito dei servizi. E eh, questa, questa attestazione era, mh, come dire, eh, sostanzialmente inutile perché eh, senza avere anche i le bobine che la Claudia Iello stava leggendo e sbobinando e traducendo non serviva, non serviva assolutamente a nulla notare bene che poteva essere interessante in quanto a quel tempo in Grecia erano attive delle formazioni eversive legate al regime dei colonnelli che potevano avere qualche collegamento con, con l'attentato la, italiano, comunque sia fu, no, fu mandata una carta priva, priva di un effettivo contenuto uh, come pure nel processo della strage, allora quando eh, a seguito dell'emersione eh, della struttura denominata Gladio, eh, anche lì non venne apposto a, al giudice di Venezia, a Felice Casson, il segreto di Stato, e ricordiamo tutti come Andreotti eh, trasmise degli atti, a seguito di quella trasmissione di atti, la struttura Gladio, che era una struttura eh, eh, come dire, se non altro con finalità antidemocratiche eh, perché tendeva a, a, a, a svolgere pratiche illegali contro, contro le sinistre, contro, contro il partito comunista in, partic in particolare. Eh, chiesi anch'io delle carte ai servizi per comparare come dire, le risultanze del primo sequestro delle carte di Gladio, con tutta una serie di emergenze che avevo nei due processi per strage che allora, che allora gestivo. Era una richiesta molto complessa, ebbe una risposta estremamente elusiva, nel senso che mi mandarono uh, un po' di carte che erano assolutamente incomplete. Dovetti richiedere nuovamente l'integrazione, passavano i mesi perché si doveva controllare, eh, controllare la completezza delle carte e così avanti per circa un paio, paio d'anni eh, allora non c'erano le condizioni politiche per opporre il segreto di Stato probabilmente avrebbe fatto molto rumore, avrebbe creato molti, molti problemi preferirono ricorrere a questo, a questo, a questo tipo di, di, di, solu, di soluzione Pratica, empirica. Que dico tutto questo per dire che un discorso giuridico sul segreto di Stato ha un senso soltanto se contestualizzato con una vera e forte riforma dei servizi segreti. Eh, una riforma che parlando delle cose, delle cose minime e più pertinenti a questo, a questo argomento dovrebbe partire ad esempio dalla gestione degli archivi, perché se andiamo a chiedere delle robe, che sono già state distrutte. Eh, ecco, dico incidentalmente a questo punto che tutto il discorso sulle stragi, segreto di Stato, eccetera, è un discorso che è proiettato verso il futuro. Noi ovviamente non abbiamo nessuna speranza di trovare un rigo utile per l'attentato del 2 agosto a Bologna negli attuali archivi dei servizi, cioè degli archivi dei servizi come sono stati, come dire, trattati nel corso, nel, corso, nel, corso, nel corso del tempo Beh, ovviamente hanno avuto tutto il tempo se quando anche ci fosse stato qualcosa di, di, di, di, di ripulirlo per intero ecco, per cui occorrerebbe simmetricamente alla riforma del, della normativa sul segreto di Stato istituire una normativa più rigorosa di quella attuale sulla gestione, sulla gestione dei servizi e poi alla fine come dire, tutto dipende dalla qualità delle persone e dal loro affidamento democratico, perché altrimenti non c'è verso, non c'è legge che possa, che possa, che possa funzionare in, questo, in questa materia. La legge del 77, quella della riforma dei servizi che istituisce il SISM e il SID, eh, usa l'aggettivo democratico ad ogni piezo spinto, e questo tradisce. Come dire, la preoccupazione reale che giustamente c'era allora che queste strutture comunque potessero sfuggire in qualche modo, come poi a lungo e forse anche tuttora, sono, sono, sono sfuggite al controllo, al controllo politico istituzionale ed anche, ed anche giudiziario. Detto, detto tutto questo... Detto tutto questo uh. Credo che eh, un fondamento nelle obiezioni che vengono fatte da alcuni giuristi sulla proposta eh, di legge dei, dei familiari delle vittime possano avere un qualche senso. Nel senso cioè che attribuire soltanto al giudice la, la, la, la qualificazione giuridica del fatto e farne discendere automaticamente che venga tolto il, il segreto forse è esagerato. Però i rimedi potrebbero essere numerosi ed il rimedio più semplice potrebbe essere semplicemente, proprio semplicemente quello di parlare anziché di reati... Dovrebbe, Parlare anziché di reati nella proposta di legge de, dei familiari, parlare di fatti. Dopodiché la, la, la definizione del fatto strage appartiene al magistrato e appartiene al Presidente del Consiglio. Eh, voglio far notare che l'attuale sistema Fatte queste giuste precisazioni, la, la, la, la legge proposta dai familiari delle vittime è quasi una legge interpretativa alla fine, cioè dice che nei fatti ricompresi dall'articolo 12 della vecchia riforma del 77 devono sicuramente starci i fatti di terrorismo e di strada. Cioè è, è una specificazione eh, in un certo senso forse superflua, però vista la storia che abbiamo alle spalle, è eh, certamente, certamente, certamente opportuna. Tuttavia anche attualmente vi è una forma di controllo sulla scelta di apporre, anzi attualmente di confermare, secondo il nuovo codice di procedura penale, il segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio. E cioè c'è il ricorso al conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale, che è sta rimedio che non è efficacissimo in realtà. E comunque è stato sperimentato, è stato sperimentato ad esempio dall'autorità, giudiziaria di Firenze, il giudice istruttore Rosario Minna, adesso non mi ricordo, ah, attorno alla questione di Cauchi, giusto, attorno alla questione di un eversore che si supponeva e fondatamente eh, in contatto con ambienti, con ambienti dei servizi toscani e, e, e la Corte Costituzionale decise per l'irrilevanza e questo è, può essere il vero nodo da, da, da risolvere in sede, in sede di riforma legislativa. Cioè chi decide sulla rilevanza o meno di una certa notizia sulla quale è stato apposto il segreto di Stato rispetto al procedimento che è in corso. E qui io credo che non possa essere che il giudice a decidere perché il solo il giudice e solo lui e non il Presidente del Consiglio nella Corte Costituzionale conosce completamente le carte. Le carta del processo. Ecco, io mi fermerei qui questo, per, per il momento, poi vedremo se, se è necessario dire qualcos'altro. Grazie molto il, il dottor Grassi, personalmente condivido molto le cose che ha detto, in modo particolare due, la prima è che non ci può essere effettiva modifica di dell'uso distorto del segreto di Stato se non c'è una riforma profonda dei servizi questo non c'è dubbio, le vicende a cui abbiamo assistito anche relative a Buomar e tutto quanto nel corso di intercettazioni eccetera nel corso di questi mesi lo dimostrano e quindi io come dire, mi auguro anche sulla scorta delle cose che diceva il dottor Grassi che appunto il nostro governo voglia provvedere nel senso che questa riforma dei servizi ci sia e che sia profonda e in questo contesto si possa affrontare anche il tema segreto di Stato. La seconda cosa è, è relativa diciamo, alla, alla, alla, al modo con il quale si può superare l'obiezione no, circa la proposta dell'associazione per l'appunto quello a cui avevo pensato anch'io, cioè quello di comunque inserire nella legge specificatamente il tema fatti di strage reati di strage senza fare riferimento specifico no, se non ho capito mm. male all'articolo del codice penale. Colgo l'occasione per salutare anche Rosanna Zecchi che è Presidente dell'Associazione del Bruno Bianchi è qui con noi e do la parola a Paolo Bolognesi. Dunque, quando noi eh, nel, nel 1984 raccogliemmo le firme per, eh, per questa legge, prima, prima elaborammo eh, tramite il magistrato Ramat, Marco Ramat, questa legge, questa proposta di legge, avevamo avuto tutta una serie di eh, operazioni che erano state fatte per quanto riguardava l'Italicus, l'inchiesta sull'Italicus, poi anche inchieste sul golpe borghese, inchieste varie eccetera. E noi avevamo rilevato come eh, non tanto e solamente con il discorso del segreto di Stato, Cosa che comunque, dando la responsabilità politica al Presidente del Consiglio di questo fatto, eh, il Presidente del Consiglio nel momento in cui faceva queste valutazioni, cominciava a fare delle valutazioni che andavano sulla sicurezza dello Stato, sui rapporti internazionali e su tutte le cose varie di questo mondo e allora anche l'articolo 12 che prevedeva che non poteva essere posto il segreto di Stato nei casi di aversione dell'ordine costituzionale a un certo punto veniva messo a lato perché c'erano delle questioni superiori che andavano a eliminare questi fatti ed è per questo che allora anziché fare un discorso così generale avevamo messo i reati in modo che da lì non si potesse sfuggire dici, stragi e terrorismo poche storie una volta che arrivi a questa casistica non c'è verso con ordine eh, internazionale o balle del genere perché non è possibile mettere il segreto di Stato. Questo era il discorso fondamentale. Poi c'era l'altro aspetto che riguardava segreto di Stato sotto qualsiasi forma opposto ai magistrati che indagavano su questi reati. Questo sotto qualsiasi forma, perché se voi parlate soprattutto con i magistrati che hanno che hanno fatto di queste indagini, già eh, eh, Grassi in questo momento l'ha detto, qui il segreto di Stato è solamente, diciamo, solamente quando, io dico col bollino blu, arriva il Presidente del Consiglio e dice no, su questa notizia per ragioni non se ne parla più, anzi le indagini non debbano neanche proseguire, segreto di Stato. E allora questo è... Il discorso ufficiale in cui è stato posto il segreto di Stato. Ma allora signori, quando noi parliamo di tutti i depistaggi, de, del nascondimento delle carte, del, de, de, de, de, de, de, dell'archivio che non ti danno, oppure il fatto che ci mettono due anni per darti delle notizie che loro hanno a disposizione, e via di questo passo. E i processi eh, di questo tipo sono un, una caterma di questa cosa qua. Questo cos'è? Il depistaggio non è altro che una forma di segreto di Stato camuffata in un altro modo. Allora, anch'io sono d'accordo che non possiamo parlare solo di segreto di Stato se non andiamo anche a trattare tutto il discorso dei servizi segreti e soprattutto degli archivi, di come si tengono, i, eh, i servizi, di come si tengono gli archivi nell'ambito dei servizi segreti. Allora, uno, ogni operazione che i servizi segreti fanno deve essere registrata da qualche parte e l'archivio finale non lo debbono tenere i servizi segreti tanto per essere molto chiari perché altrimenti se io mi tengo il mio archivio faccio presto a manipolare, a trafficare a fare tutte le... perciò secondo me anche la tenuta dell'archivio è un'altra forma di segreto di Stato che non può essere assolutamente l'uso primo dato secondo dato la responsabilità politica Insomma, finché in questo Paese la responsabilità politica equivale a, a acqua fresca e al massimo di responsabilità politica corrisponde il massimo di irresponsabilità per tutte le cose che succedono, allora è come se stiamo parlando di niente, tanto per intenderlo. Perché quando noi vediamo, prendo un esempio classico, direi da manuale, che è il Presidente Cossiga, che è il massimo della responsabilità politica toccata in tutti i punti dove ha messo le mani, dove è stato il, con il massimo di responsabilità e soprattutto col massimo di onori politici che un uomo politico può fare. Allora, è chiaro che esempi di questo tipo non ce ne devono più essere, nel momento in cui si elaborate questa legge, dovete avere presente anche Cossiga, il percorso di così come possiamo impedire a un politico che si comporta così ignobilmente nei vari posti che ha ricoperto per impedirgli che faccia questi percorsi e lo traducete in legge ecco, questo è il punto se non vogliamo se non vogliamo naturalmente cerchiamo, cercando di non fare una legge a persona no, eh. <ride> no. Perché, voglio dire, io mi ricordo, io mi ricordo eh, per, altri, per altri problemi, noi ci siamo trovati a discutere di tante leggi a favore delle vittime, eh, cose varie, eccetera, e allora ci sono tutti questi grandi esperti di leggi che ti trovi dal Ministero, che ti cominciano a dire, articolo 3, articolo 3, perché qui adesso per fare una legge bisognerebbe avere 12 codici sotto mano, allora è chiaro, io non, non ho questa situazione sotto mano, e allora io dico, no, poche storie. Una situazione così, così, come me la risolvi te? Punto interrogativo. E allora venivano fuori, ma non è tanto a persona, perché nel nostro caso, abbiamo avuto 85 morti, 200 feriti, più tutti gli altri familiari di vittime, eccetera, è chiaro che un caso corrisponde a una miriade di casi, non sono più ad persona. Tu devi risolvere il problema. Ecco, allora, io credo, giusto questo discorso di andare... A, a, a risolvere, di fare un discorso della responsabilità politica eccetera però la responsabilità politica non si deve tradurre in niente in, in una barzelletta anzi, eh, io ti ho citato così perché a un certo punto è stato votato Presidente della Repubblica praticamente all'unanimità dovrebbe essere una vergogna per tutto il Paese questo qua e nel momento in cui voi farete questa legge proporrete questa legge io vorrei anche che si fosse, fosse presente, voi che vi accingete a questo problema, che il fatto che su questi argomenti, parlo delle stragi del terrorismo, ma anche della Uno Bianca, anche eh, Ustica, eccetera, tutte queste cose qui, e che non si sia mai arrivato oltre determinati limiti quando è andata bene, perché direi che per la concezione comune di queste cose. A Bologna gli è andata male, perché è andata un po' di verità, si è riuscita a farle e non ci doveva essere neanche quella, tanto per essere chiaro. Perciò dico, allora noi dobbiamo anche pensare che il fatto che non si raggiunga la verità in queste cose non è, almeno non è solo colpa dei magistrati, ma è soprattutto colpa dei politici che non mettono in condizione i magistrati di fare il loro dovere fino in fondo. E allora, dovrebbero vedere queste cose come un grande fallimento di tutta una generazione politica che non ha saputo fare determinate cose e arrivare alla realtà e, e, e, allora io credo, che voi avere, io credo che voi dobbiate avere questa lettura lettura sotto nel momento in cui fate questa legge allora noi abbiamo fatto una legge eh, avevamo anche la necessità di, di, di, di far comprendere uno dei problemi per cui non si arriva alla verità, ed era il segreto di Stato, sotto qualsiasi forma. Bene, allora è chiaro che questo sotto qualsiasi forma, se il depistaggio non vuole essere segreto di Stato, dovete inserire dentro anche il reato di depistaggio. E il reato di depistaggio, guardate bene, che non può essere trattato come una, una, una cosa stupida, o roba del genere, uno non ha portato il documento allora no, deve essere sanzionato, specialmente per uomini dello Stato, in maniera pesantissima, pesantissima, pensate voi a tutti gli anni, tutti i costi, la, la, la, la cosa, anche la credibilità da parte del cittadino nei confronti dello Stato, che ha causato un'indagine come Piazza Fontana, Piazza della Loggia, anche in gran parte per Bologna. Voglio dire, a questa gente che ha fatto queste cose bisogna fargli pagare anche questo. Poi dopo domani c'era scritto Bolognesi, giustizialista o a satanà no, no, no, perché chiedere il rispetto della legge in Italia che non usa più tanto, ma chiedere il rispetto della legge e fare in modo che certe leggi siano veramente pesanti verso comportamenti così vergognosi dovrebbe essere la norma di tutti. Allora voglio dire eh, quando noi parliamo del segreto di Stato e mi fa piacere che quantomeno noi in questi 22 anni abbiamo tenuto. Botta su questo discorso, nonostante che si siano elevate le voci più disparate, dicendo eh, la legge c'è già, eh, non è mai stato posto il segreto di Stato e via di questo passo. Cioè ci hanno messo come gli incompetenti che non ne sapevano a mezza che non rompessero le scatole via di questo passo. Ragazzi, il problema del segreto di Stato, con tutte le disquisizioni che abbiamo fatto fino adesso, dipende e arriva proprio a toccare i gagli della democrazia ma i, i, i gagli proprio scoperti noi signori pensiamoci solo un attimo ai fatti che abbiamo visto sui giornali adesso caso Buomar, Telecom eccetera quando i giornali tipo Repubblica, Corriere della Sera e anche altri giornali dicevano sembra di essere tornati all'epoca della P2 o oh, lo dicevano i giornali, non ce neanche noi altri allora, vuol dire che dall'ora ad oggi, cioè dall'81 quando è, è stata scoperta la P2 ad oggi, in pratica i metodi non sono cambiati, I metodi, cioè l'utilizzo dei servizi segreti non è cambiato e allora anche su questo bisogna fare chiarezza, d'accordo che ci vogliono degli uomini onesti a, a, a, a ricoprire queste cariche, però dobbiamo fare una legge estremamente democratica che punisca chi non si comporta democraticamente in queste cose e li punisca in maniera severa perché io quando vedo il caso Pollari che aveva una centrale di ascolto riservata per fare i dossier che allora quello che faceva il è stato messo ad altro incarico nei servizi ad altro incarico nei servizi ma lui va vale. licenziato lo mette in galera in attesa, in attesa che vediamo di chiarire bene la situazione uno e, e Pollari che va al servizio del, del Presidente del Consiglio eh, nello staff del Presidente del Consiglio ma io dico che è una cosa inconcepibile dal punto di vista democratico, eh, secondo me ci deve essere una legge che permetta poi dei comportamenti estremamente severi anche nelle punizioni, altrimenti sono leggi che poi lasciano il tempo che trovi. Ah, mi pare che Paolo abbia confermato l'idea che più che eh, diciamo una soluzione meramente giuridica occorre affrontare alcuni forti nodi politici. Io per sei anni come sindaco di Bologna sono salito sul palco della manifestazione del 2 agosto, per sei anni insieme con l'associazione ho sostenuto la necessità appunto di abolire il segreto di Stato per i reati di strage e quindi più di altri credo. Ho la responsabilità e sento la responsabilità di dare conseguenza a questo sul piano parlamentare, visto che oggi io faccio questo mestiere. Quindi accetto il noi e il voi, nel senso che essendo io parte di questa città e di questa comunità che chiede da anni e giustamente l'abolizione del segreto di Stato per i rati di strage, però in questo momento ho una responsabilità in più. Quella di parlamentare. Benissimo, e quindi accetto il noi e il voi, perché le leggi, a fare le leggi devo partecipare io e non potete farlo voi, lo farò in nome vostro, e per cui eh, come dire, mi prendo l'impegno a fare quello che posso naturalmente come parlamentare della città, ma penso assolutamente non essere da solo, perché ad esempio si arrivi al prossimo 2 agosto senza dover lamentarsi di nuovo del fatto che il Parlamento non ha affrontato questo problema. Quindi io non solo solleciterò il governo affinché presenti questo disegno di legge, ma per quanto mi riguarda, oltre ad avere già presentato il disegno di legge della scorsa legislatura, che è quello dell'associazione, eh, lavorerò a presentare questo. Ecco, se voi mi aiutate, mi aiutate eh, ci aiutate, perché ovviamente non sono solo in questo, come state facendo adesso, anche con dei suggerimenti diciamo, eh, precisi che riguardano questa nuova disciplina del segreto di Stato penso che possiamo avere diciamo alle spalle no, tutta una comunità, tutta una città che preme affinché si arrivi finalmente a discutere di questo ecco nel merito poi eh, consiglia, eh, lo ricordo bene quando insieme con Filippo Berselli voleva picconare la lapide dove c'è scritto che la, che la strage è una strage fascista eh, approfittando così delle alcune sentenze che annullavano la sentenza di primo grado poi essendo clamorosamente smentito dalla sentenza definitiva della Cassazione, perché condivido pienamente quello che qui è stato detto eh, su di lui e eh, in modo particolare per quanto riguarda ancora il tema giuridico al quale dovendo fare una legge dobbiamo comunque prestare attenzione, eh, mi pare che i due, i due punti che dice Paolo vadano, anzi tre punti che dice Paolo, vadano assolutamente recepiti. Il primo è quello, diceva anche Grassi, a proposito di come vengono tenuti gli archivi. Ah, qui vi, vi devo anche, eh, diciamo così, eh, testimoniare di un'esperienza fatta appunto nella Commissione per l'Armaggio della Vergogna, dove ci siamo imbattuti in problematiche analoghe. cioè tenete conto che per avere i documenti relativi al periodo eh, a cui si riferiva quella commissione che poi il periodo immediatamente successivo alla fine della guerra mondiale alla resistenza, abbiamo dovuto andare negli archivi degli Stati Uniti eh? perché negli Stati Uniti il Presidente Clinton no, nel 96 no. con eh, un, un atto specifico desecretò e rese pubblici tutti i documenti relativi ai crimini nazifascisti no? quindi parliamo di 60 anni fa Beh, questo in Italia non è stato fatto per cui, ad esempio, l'archivio del Sismi, l'archivio della Presidenza del Consiglio, per noi, sono rimasti, per noi commissione parlamentare d'inchiesta, sono rimasti eh, come dire, completamente inaccessibili. Abbiamo potuto fare un certo lavoro sull'archivio della difesa, ma insomma, sicuramente come dire, ci sono ancora molti documenti relativi a quel periodo che non sono accessibili. Quindi, a maggior ragione, quando parliamo di fatti no, che hanno una rilevanza anche... Diciamo così, non solo penale, ma politica eh, no, immediata, che riguardano l'attualità e, e che dovrebbero comunque essere, eh, eh, quando, quando la legge lo stabilisce, appunto, eh, eh, pubblici. Quindi il tema della tenuta dell'archivio e eh, di chi ne è responsabile è fondamentale, così come l'altro tema, che è quello relativo a eh, diciamo, sanzioni che eh, eh, siano in grado in un qualche modo di fare da contrappeso a questa responsabilità politica no, dei vari Presidenti del Consiglio che si succedono in modo tale che uno sa che se la usa in maniera distorta di questa sua discrezionalità poi viene colpito e viene punito quindi anche questo è un punto molto importante e poi c'è il tema del reato di depistaggio ecco su questo eventualmente vorrei sentire anche Grassi perché eh, onestamente questo eh, è un altro tema quindi era un tema che era stato posto dall'associazione ma appunto per introdurre nel nostro codice se non sbaglio anche no, una normativa più precisa del reato di fistaggio, eh, di questo io non vi ho parlato all'inizio perché non, è, non era oggetto appunto della eh, proposta che, che, che, che stavamo elaborando ma io sono pronto a recepirla quindi se eh, in questo senso viene, viene appunto una sollecitazione ulteriore io credo che si possa assolutamente raccogliere. A questo punto io chiedo se qualcuno di voi vuole intervenire qui abbiamo un microfono e Chiunque lo può no, io Ah, ce l'hai anche addirittura. <ride> oh io. No, ah, io, io, io. Rosanna Zecchi. Eh, io, per quanto riguarda, ha ragione Bolognesi, per quanto riguarda eh, tutto quello che c'è delle coperture dappertutto, perché noi per sette anni... E hanno fatto quello che hanno voluto la polizia senza che nessuno intervenisse. E anche adesso, anche dopo che sono stati scoperti e tutto il resto, questi poliziotti sono stati premiati invece di divenire dice: Questori, Questori, e tutto il resto. Adesso sono. Sembrava che dovessero. Sono venuti in tribunale a dire io non c'ero in quel momento, io non è. e vabbè. Però si sa che lì c'era qualcosa che non quadrava, la polizia, la questura di Bologna era totalmente allo sbando, c'era il questore, il vicequestore, i vari dirigenti. Cosa è successo? Che sono stati mandati via da Bologna, però sono ancora tutti in giro, anzi, sono stati premiati, perché sono tutti questori nelle varie... E guarda caso, cercano tutti di tornare a Bologna. Come mai? Si vede che Bologna è una questura che piace, è un punto di partenza e cercano tutti di tornare a Bologna. Ecco, questa è una cosa che io finché posso mi opporrò, perché io ho avuto a che fare con i dirigenti di allora e devo dire che tutti dicevano: oh, ma signora, ma è possibile che sette anni che questi fanno que voi non riuscite, a... ah signore, ci sono quattro bande a Bologna, purtroppo non possiamo sapere, mentre invece li avevano sotto, cioè faccio anche un nome, Questo, questore Pessano, che allora era dirigente della Mobile, li aveva sotto di lui e non se ne era accorto, allora adesso Pessano è questore a... credo a Trieste, o... no, è questore a Rimini, perciò ehm, mancherà poco che ritorni a Bologna, però voglio dire, allora, questa gente viene punita o no, o girano sempre intorno, sono sempre loro, ecco, questo è una cosa inammissibile, veramente lì bisognerebbe prendere in mano le cose e vedere eh, di, di, di, di sistemarle un attimino, ha ragione Bolognesi, quando dice che praticamente anche Pollari adesso eh, l'hanno premiato invece di... Eh, io non so perché e non voglio neanche saperlo, però eh, penso che sia sempre la stessa cosa, insomma, anche per la Uno bianca, venivano, sono venuti in tribunale, sono passati tutti, io li ho sentiti a dire, ma non ce ne eravamo accorti, io non c'ero in quel momento, un altro momento, quando sappiamo benissimo che c'erano tutti e lo sapevano. Se vuole dire il nome per favore. Sì, eh, io mi chiamo De Luca, sono un utente della biblioteca, quindi mi, mi interessa anche questo, questo dibattito. Eh, l'anno scorso ho letto un libro, che è uscito l'anno scorso, di Stefano Rodotà, Intervista sulla privacy. Eh, a un certo punto ho letto un passo che sono rimasto un po' eh, diciamo un po' sconvolto nel senso, per quanto riguarda l'argomento del segreto di Stato. Poi non sono riuscito da, ad avere una risposta perché. E lo vorrei leggere perché è una cosa molto importante. Secondo me è una cosa molto importante, appunto perché si parla della difficoltà, c'è cioè il segreto di Stato, che questa, eh, diciamo, questo limite che si pone alla, alle indagini, eccetera. Allora, eh, Stefano Rotta, che traccia la storia della, della legge sulla privacy, poi a un certo punto dice, ti fa una domanda fa la domanda, dice, torniamo alla vita quotidiana, dice, eh, alla privacy inserita nella normalità, qual è il cambiamento più rilevante otto anni dopo la nascita dell'autorità garante? Risponde, dotà, dice, che in Italia ciascuno è diventato garante di se stesso, dice, in altre parole, non c'è teoricamente più alcun bisogno di ricorrere a questo ufficio, ma per arrivare a questo traguardo ogni cittadino ha bisogno della necessaria informazione. Anche lei gli fa, l'intervistatore dice, mi, mi vuoi fare un esempio, fa un esempio di questo. Ed ecco il passaggio. Risponde Erodotà, dice, al garante italiano, caso unico al mondo, non può essere opposto il segreto di Stato. Se un ricorrente chiede una verifica di ciò che è depositato, virgola, mettiamo virgola, in un dossier dei servizi segreti, il garante ha un diritto di controllo senza limitazioni, punto. Cioè, a me sembra una cosa... Cioè, è importante, anche perché se il segreto di Stato ha una sua logica, che è quella di tutelare un interesse superiore della ragione di Stato, cioè quindi l'interesse della collettività, cioè, com'è possibile che l'interesse di una persona, l'interesse personale, che è sempre un interesse importante, non ha questo limite? Cioè, mi sembra una cosa strana, lo dice chiaro, dice che non, non è possibile opporre nessun segreto di Stato. Stefano Rodotà, intervista sulla privacy... Editore La Terza. Quindi non è un'intervista, non è uno che dice, beh, sono parole travisate. A me sembra una cosa, anche perché se bisogna fare una legge sulla, sul segreto di Stato, se già c'è una legge che al cittadino dice, tu se hai è un tuo diritto, sapere qualsiasi tipo di informazioni che ci sono nelle in qualsiasi ente pubblica amministrazione, e questo limite non può essere posto nemmeno dal segreto, da un segreto di Stato, mi sembra una contraddizione questa nella normativa dell'ordinamento giuridico. Quindi siamo un po perplessi. Ci sono altri interventi? Norberto Lenzi no, volevo soltanto notare una cosa a proposito di cose che debbono rimanere segrete, non c'entra direttamente con il caso di questo genere, ma in questi giorni io sono rimasto abbastanza sconcertato dall'atteggiamento dei politici del centro sinistra su questa strana storia dei brogli elettorali, Cioè una cosa che se successa penso che tecnicamente possa qualificarsi come tentativo di colpo di Stato, e questo fatto di, di di questo mondo politico autoreferenziale che pretende di risolvere da sé, tra loro, questi problemi. Per cui una parte sta zitta perché ha perso, una parte sta zitta perché ha vinto. Se è vero che sono successe queste cose e che si sono volute mantenere coperte, abbiamo perso tutti. Ci sono altri interventi? No, no, aspetta, arriva il microfono. In un caso il segreto di Stato si è materializzato in un armadio sbattuto contro il muro. E si è materializzato il segreto di Stato in un armadio sbattuto contro il muro. Certo, e lei per... lo sa bene. Certo, l'ho detto prima. Cioè, ci sono posti naturalmente... Il superiori ragioni di Stato come diceva bene il dottor Bolognese ma io chiedo quanti altri armadi ci saranno in Italia, perché chiamiamo armadi eh, in genere queste cose, queste deviazioni, questi depistaggi noi non ricostruiremo mai una nostra storia se non spallanchiamo gli armadi intanto volevo ringraziare il magistrato il senatore e il presidente per questo lavoro altamente etico e politico che stanno facendo, perché etica e politica dovrebbero andare a braccetto. Altri interventi? Ma intanto direi che possiamo reagire no, a queste prime questioni che reagiamo, si, come posso dire? possiamo reintervenire, visto che siamo già intervenuti, eh, non volevo dire concludere perché... Ma abbiamo tempo se necessario per, per, anche per continuare la conversazione ehm, quindi rispetto a questi primi interventi che vi sono stati intanto dico la mia opinione sulle parti che mi riguardano più direttamente poi naturalmente lascerò la parola a Grazia Bolognesi eh, che anche loro diranno la loro eh, parto in ordine inverso insomma l'ultimo intervento del Signore etica e politica certamente io credo, credo che non possa esserci buona politica senza etica e quanto agli armadi, eh, l'abbiamo detto prima, io credo che vi sia un'inveterata eh, consuetudine degli nostri apparati più delicati dello Stato a considerarsi, per così dire, al di sopra di qualunque regola e di qualunque legge. E da qui il fatto che eh, esistono sicuramente molti armadi come l'Armadio della Vergogna e che il nostro compito, se vogliamo eh, corrispondere eh, diciamo, al mandato che ci è stato conferito quando, io parlo tanto per la mia parte politica, quando l'Unione ha vinto l'elezione appunto il 10 aprile scorso è quello di cercare di aprirli tutti. Eh, comincio da quell'armadio a cui anche lei si riferiva, no? l'armadio della vergogna, perché è una vicenda abbastanza emblematica. Apparentemente riguarda, l'ho detto anche prima, fatti di 60 anni fa, in realtà riguarda una vicenda molto attuale perché. Ehm, le ragioni che portarono a, diciamo così, a costituire quell'armadio eh, in realtà non sono solo quelle eh, che sono state sempre citate no? un po' anche a giustificazione dei comportamenti della ragion di Stato, no? ma in realtà sono anche ragioni legate all'autoconservazione del corpo dei magistrati militari adesso non voglio entrare troppo nel merito perché altrimenti diciamo così no? bisognerebbe aprire un altro dibattito però voglio ricordare che l'Italia è l'unico paese eh, diciamo dei paesi fondatori dell'Unione Europea che ha un ordinamento della magistratura militare separato da quello della magistratura ordinaria tant'è vero che al termine dei lavori della nostra Commissione, noi abbiamo avanzato come centrosinistra, che allora, ricordo, era in minoranza, per cui la nostra è stata una posizione di minoranza, due proposte di legge, che anche queste io sosterrò con la, tutta la forza che ho. La prima è per creare una fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, nella quale conferire tutti i documenti, che nella stessa legge noi proponiamo di rendere pubblici secondo il metodo appunto del Clinton Act del 1996, cioè il metodo adottato negli Stati Uniti. Il secondo è quella, la proposta che abbiamo fatto è quella di sopprimere la magistratura militare come corpo separato e istituire sessioni specializzate della magistratura ordinaria che in un qualche modo svolgano le loro funzioni ed esercitano il compito di attuare il codice di procedura militare di pace di guerra che purtroppo eh, esiste perché eh, come sappiamo insomma viviamo in un mondo nel quale è necessario ci sia, ci siano anche questi tipi di codici quindi questo per dire come da una vicenda del genere abbiamo cercato di trarre delle conseguenze operative credo che la stessa cosa occorra fare per gli argomenti di cui stiamo parlando e quindi per aprire tutti gli armadi che ci sono a Lenzi, Norberto devo dire questo che anch'io eh, considero come lui che se quello che è stato denunciato da De Aglio è vero è stato un tentativo di colpo di Stato e che non è ammissibile un atteggiamento che sia men che rigoroso e severo nell'accertamento eh, dei fatti così come si sono, si sono svolti. Quindi ci sono politici del centro-sinistra che si permettono su questo punto così delicato di alzare le spalle, di avere un atteggiamento di sufficienza oppure di dire ma eh, che succede perché noi abbiamo vinto, sbagliano profondamente. Cosa vuol dire? Non ha vinto nessuno, abbiamo perso tutti, ha ragione Norberto e comunque sia, poiché il caso è stato eh, diciamo così, acquisito una sua eh, rilevanza anche mediatica molto forte e l'opinione pubblica, credo eh, come tu stesso testimoni, ha manifestato e sta manifestando un diciamo enorme allarme per un fatto del genere, noi ancora una volta dobbiamo essere conseguenti, quindi commissione parlamentare d'inchiesta, altre forme di indagini che possono essere disposte dalle giunte per le elezioni di Camera e Senato, comunque sono cose che vanno assolutamente fatte. Lascio la risposta al tema della... di Rototà a Grassi, perché è un tema più di carattere tecnico sul quale io potrei dire ben poco. Invece voglio riprendere quello che diceva Rosanna. Eh, dicendo ancora una volta che ha pienamente ragione io ricordo benissimo anche lì una testimonianza di, di vita vissuta no? eh, quando emerse questo fatto sconvolgente che gli assassini eh, di, di tanti eh, nostri concittadini nel corso di diciamo così, un periodo anche piuttosto lungo erano dei poliziotti eh, Rosanna lo ricorda benissimo ma lo ricordo anch'io c'era il ministro Maroni allora no? Eh, venne a Bologna, disse che si sarebbe disposta un'inchiesta ed effettivamente quell'inchiesta fu disposta no? e quell'inchiesta disse che Bologna era la peggiore questura d'Italia. Bene, da allora ad oggi non, è, non risulta che sia stato fatto molto per modificare quella situazione, se non appunto cambiare i dirigenti. Questo ci richiama un altro tema, secondo me è rilevantissimo, perché qui stiamo parlando di magistratura, stiamo parlando di eh, diciamo, servizi segreti. Parliamo anche di ordine pubblico, no? Ecco, allora, anche quello è intendo, cioè il fatto che l'ordine pubblico in senso stretto sia di competenza dello Stato, no? Non significa che eh, le autorità preposte alla, alla sua tutela non debbano costruire con le comunità un rapporto di forte vicinanza e soprattutto di assoluta trasparenza, nel senso di costruire insieme con i sindaci naturalmente con le istituzioni locali un meccanismo che da un lato possa dare maggiori garanzie circa la tutela di un bene comune importantissimo come la legalità e la sicurezza della nostra comunità, dall'altro possa servire anche di sostegno a una pubblica eh, sicurezza, a un'autorità di polizia o dei carabinieri che voglia svolgere in modo moderno e per l'appunto democratico la propria funzione. Anche su questo ci sono delle proposte di legge che io eh, insieme con altri ho sottoscritto, ad esempio ce n'è una che riguarda appunto il tema della, eh, diciamo, della, della, della concessione integrata della sicurezza che cerca di affrontare appunto in questo, in questo modo tutta una modernizzazione anche degli apparati preposti all'ordine pubblico che eventualmente una proposta che faccio a Paola in una delle prossime diciamo, edizioni di Politicamente Scorretto potremmo discutere prego Leonardo grazie. come? assolutamente d'accordo lui. d'accordo con tutti e due ma insomma per quanto riguarda poi questo aspetto lo puoi sviluppare sono d'accordo ho detto qualcosa di ho detto qualcosa che può essere interpretato anche minimamente contro quello che voi avete detto eh? Eh beh, allora assolutamente d'accordo grazie Non credo che sia necessario che intervenga su, su, su, su tutte le questioni poste, ne, ne seleziono soltanto, anche perché c'è stata un'esaurientissima risposta del de, de, de senatore Vitali, eh, ne seleziono alcune che, che, che, che più mi interessano. La questione del depistaggio, innanzitutto, istituirlo come reato autonomo oppure, oppure no? Attualmente il depistaggio eh, può integrare il reato di favoreggiamento, il reato di falsa testimonianza, il reato di calunnia e può essere eventualmente aggravato dalla finalità di terrorismo qualora attenga appunto ad atti di terrorismo ed è per questo ad esempio che a suo tempo è stato condannato Licio Gelli con sentenza definitiva mi pare di ricordare a nove anni di carcere mai scontati vabbè ma questa, questa, questa è un'altra un storia. storia, comunque la condanna definitiva c'era Uh, forse però non è sbagliato costruire, costruire una, una, figura, una figura autonoma, uh, un reato autonomo di sviamento delle indagini perché non sempre i comportamenti posti in essere nello sviamento delle indagini uh, possono integrare le tre fattispecie a cui ho fatto riferimento. Si potrebbe ampliare in qualche modo lo spettro della norma, della norma penale e credo che sarebbe di qualche utilità, eh, e credo che di... le pene qui si arriva col gioco calunnia eh, e, favore... e di... aggravante della finalità di terrorismo porta a delle pene già piuttosto, già piuttosto elevate, però se il legislatore dovesse ritenere di fissare dei, dei minimi soprattutto eh, più elevati di quelli attuali Forse non sarebbe, non sarebbe un male, è una questione che potrebbe essere, potrebbe essere approfondita positivamente secondo le indicazioni di Paolo Bolognesi. Su questa faccenda della privacy devo dire che sono rimasto assolutamente perplesso. Eh, sì, sì, sì, sì, ma, no, ma cioè, non, non, è, non è che metta in discussione nelle, le, parole, le, parole, le parole del libro, uh, metto in discussione il fatto che un'autorità amministrativa, quale è sostanzialmente il garante della privacy, possa andare a mettere il naso nelle carte dei servizi senza, senza, senza l'autorizzazione di nessuno, probabilmente non è saltato in mente a nessuno di fare una norma specifica sulla questione per il semplice fatto che è impensabile che un'amministrazione possa andare a vedere quello che, fa, quello, che fa, quello che fa un altro le norme si riferiscono esclusivamente all'intervento della magistratura solo per questo motivo ora se questa omissione viene interpretata dal garante della privacy evidentemente allo scopo di ampliare i propri poteri nel senso di dire io posso guardare anche le carte dei servizi segreti vabbè può essere però credo che non l'abbia mai fatto e che se l'avesse tentato sarebbe in corso in una resistenza altro, altro che forte. Eh, questi due temi specifici, poi c'è cioè, secondo me al fondo di tutto questo discorso un tema un pochino più generale che poi è come dire eh, l'asse portante di, di, di tutte le nostre riflessioni su sulle questioni dello stragismo, del, del terrorismo di destra, eccetera. E perciò anche eh, sul, sul segreto di Stato. C'è cioè, la questione, eh, in qualche modo irrisolta, e, e lo svelano anche le ultime vicende eh, de, de, del sismo, che all'interno degli apparati di sicurezza italiani, c'è sempre stata, nonostante le proclamazioni di democraticità fatte a ogni pie spinto dalla, dalla legge di riforma del 1977, c'è sempre stata una componente in qualche modo privilegiata e che è la componente che fa riferimento ai servizi segreti statunitensi e che in qualche modo immette nella situazione italiana i desiderata di questi servizi. Questa storia risale a portella della Ginestra, passa attraverso oh, ad esempio la vicenda, la vicenda di Gladio, eh, ricordo che in tutti i paesi europei c'era una, una Gladio, non era soltanto una cosa italiana, con funzioni, con connotazioni diverse a seconda dell'intensità di quello che veniva ritenuto il pericolo comunista, ma c'era dappertutto. Erano tutte strutture, c'è un bel libro di uno svizzero, del quale non ricordo in questo momento il nome, che la descrive più o meno anal analiticamente, e tutte queste strutture corrispondevano ad un'aspettativa dei, dei servizi segreti americani. Ecco, secondo me, nei servizi di sicurezza italiani c'è sempre stata una componente, che fa, si è parlato poi di doppia fedeltà a questo, a, questo, a questo proposito, ad esempio la fedeltà alla Costituzione italiana e la fedeltà all'Alleanza Atlantica, in particolare al, al, socio, principale, al socio principale di questa alleanza. Ecco, All'interno poi dei servizi, coloro che avevano questo rapporto privilegiato, si sono sempre trovati in una situazione di estremo vantaggio rispetto agli altri. E, si sono, e, e le strutture che essi hanno creato o, o, o la cui crescita hanno favorito all'esterno, Uh, penso alla miriade di strutture che c'erano nel 1974, ad esempio, allora, quando era ancora ipotizzabile un colpo, un colpo di Stato in chiave antidemocratica per impedire la crescita dei partiti della sinistra, o nel 1969. Ecco, tutte queste strutture qui hanno goduto di impunità e di privilegi economici enormi. Cioè sono state delle concentrazioni di potere, più o meno legale e molto spesso illegale, estremamente importanti, estremamente significative. Ecco, io credo che fin tanto che ci sarà e sarà accettata una situazione di questo tipo, avremo un bello scrivere leggi sul segreto di Stato, avremo un bello scrivere come vanno tenuti gli archivi, e però se ci sarà sempre questa componente che avrà una sorta di prevalenza, all'interno de de de de de degli apparati di sicurezza dello Stato, i problemi che abbiamo adesso continueranno a esistere e resteranno irrisolti. Questo almeno è il mio punto di vista. Allora, Bolognese. No, eh, brevemente, volevo, volevo dire questo. Adesso, tra l'altro, le ultime cose che ha detto Grassi mi fanno pensare anche un'altra cosa. No? Siccome... Eh, noi ci siamo trovati nel corso di questi anni in cui abbiamo visto i servizi segreti che in prima persona facevano il lavoro sporco e nel momento in cui si andavano a fare delle indagini si trovavano proprio con le mani nella marmellata i servizi segreti. Ma ultimamente si sono viste cose un po' diverse, si sono viste delle persone che prima lavoravano nei servizi segreti hanno fatto un'agenzia privata e lavorano sempre per i servizi segreti ma sono dei privati e, e fanno il lavoro sporco per i servizi segreti eh, non so se vi ricordate sempre un fatto molto recente tra l'altro il caso del Niger Gate, no? cioè l'uranio acquistato da Saddam nel, nel tutta quella montatura che è servita per fare poi la guerra in Iraq anche quella viene fuori dai servizi segreti italiani, ma i servizi segreti italiani no, il tal dei tali lavora, lavorava da noi, ma adesso non lavora mica più da noi, perciò noi non centriamo. e via di questo passo, cioè quando andrate a fare questo discorso sul depistaggio se lo andrete mai a fare, anche questi aspetti sono aspetti che vanno valutati, cioè eh, io eh, caro Walter, ti dico semplicemente, non importa che vai a studiare la storia d'Italia, basta soltanto che prendi i giornali i giornali, tutti i giornali cioè i giornali, eh, neanche da dire i giornali di sinistra i giornali, no no no, i giornali eh, degli ultimi sei mesi sette mesi, basta, non c'è, cioè, dai un'occhiata, questa roba qui, un po' di rassegna stampa se voi te la diamo noi la rassegna stampa anche noi, E poi da lì dai un'occhiata e vedi un po' eh, la fattispecie, come dicono i magistrati la fattispecie, no? Eh, la roba lì. no perché eh, io credo che tutte queste cose, eh, eh, è giusto eh, finché eh, in un qualche modo questo cappello americano non ce lo togliamo di dosso, almeno così pressante diventa difficile fare delle cose, eh, però io credo che se cominciassimo veramente a fare in modo che eh, eh, come dire eh, le leggi comincia a fare delle leggi che indubbiamente queste cose te le impediscono, cioè impediscono di farla franca a, a, diciamo così, ai servizi o, o ai vari apparati, eccetera. questo permetterebbe eh, tante quantomeno dei passi in avanti. L'altra cosa, prima si è citato dei, i, i, il, gli archivi americani che ci stanno permettendo di costruire la storia italiana, almeno eh, le, le schifezze italiane di capirci qualcosa di più, tanto per intenderci. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo imparato eh, pochi anni fa che a Portella della Ginestra c'erano anche eh, gli uomini della decima massa a sparare, eccetera, non solo i mafiosi, e l'abbiamo imparato dagli, americani, cioè dagli archivi americani. Allora, anche questo discorso eh, che, deve essere, eh, cioè, che deve essere messo nella legge, sempre per fare un discorso di arrivare al segreto di Stato, eh, con un discorso organico è eh, il fatto che dopo un certo periodo di tempo il segreto di Stato comunque sia va eh, vai, cioè, e poi che, che il, il periodo di tempo non sia un discorso generazionale ma che ci sia un periodo di tempo insomma eh, normale, umano e via di questo passo. ecco io eh, apprezzo, eh, apprezzo questo discorso noi abbiamo mantenuto il punto se vuoi sul segreto di Stato eh, c'è da dire una cosa che a guardarlo sono passati 22 anni a guardarlo da adesso a allora potevamo dire, potremmo dire è stata una sconfitta non, non abbiamo realizzato la legge tutto quello che, Però secondo noi invece è stata una cosa importante perché quantomeno a livello nazionale c'è un sacco di gente che eh, pensa che senza abolire il segreto di Stato oppure mettere le mani in maniera adeguata in tutto questo quacevo non riesci ad andare oltre e via di questo e per noi questo è un, è un grande risultato io ti dico sono pronto a non solo audizioni ma anche altre cose che sono da fare per queste cose però non vorrei passare la delusione che tu poi avrai passato che eri, eri sindaco all'epoca eh, quando Brutti venne a raccontarci dal palco del 2 agosto faremo la legge sul segreto di Stato tenendo conto del cioè palco eh, lo disse, tenendo, tenendo conto della legge fatta dai familiari delle vittime e poi ci siamo visti la legge presentata che era uguale a quella di prima e allora ci siamo incavolati eccetera. io non vorrei che dopo tutto questo bel dibattito alla fine eh, fossimo ancora lì perché io capisco benissimo il segreto di Stato è uno strumento di potere è chiaro che quando uno raggiunge il potere, perché si deve eh, eh, privare di uno strumento di potere, punto interrogativo, questo può essere anche una cosa da meditare. Eh? Va bene, sono Mando tutta sì, sì. la roba sul, sul, sul discorso della memoria, il, il giorno della ecco, memoria. Ecco, esatto. Perché la Rossi è stata forte. <ride>